Risalve a tutti, eh, chiedo scusa per questo secondo video, mm, avrei voluto sintetizzare tutto nel primo, soltanto che mi sono accorta quando sono andata a riguardare quello che avevo già registrato che eh, il programma non mi aveva catturato le immagini del file PDF degli inviti ai, ai genitori, questo perché avevo le impostazioni sul, sulla registrazione per, su, su internet, su Firefox, quindi non mi apriva, eh, non mi faceva vedere le pagine del desktop, allora questo è il file praticamente mh, mi è arrivato in download, l'ho scaricato in download sul computer riguardo agli inviti eh, di, di, per far entrare i genitori nella pagina, eh, nel registro della scuola cioè nel, nel registro della classe, non della scuola, scusa allora, mh, ci stanno pure tanto di istruzione: istruzione per la maestra Angela, stampa questo pacchetto di inviti, invia questi inviti a casa o invia per email o con l'account o un sms. Io li ho stampati stamattina, li ho stampati in 21, perché ogni pagina riguardava un bambino con il suo nome e quindi con il codice da dare al genitore. Infatti, in questo caso qui io ne ho soltanto 7. Eh, la pagina cioè dell'invito si, si presenta così, questo è l'invito per i genitori di Alessandro, eh, connetti con la maestra Angela nella sua classe, eh, si dice quest'anno sto utilizzando classe 2 per mantenere i genitori aggiornati, condividerò foto dalla classe, aggiornamenti importanti, momenti meravigliosi come quando gli studenti lavorano a sodo e si aiutano a vicenda si prega di compilare entro lunedì, è gratuito e richiede almeno di un minuto. Quindi penso che questo sia riguardo all'accesso. Eh, ed ecco qui praticamente il codice per i genitori, sia che eh, si è nuovi su classe 2, cioè sia se si è già eh, registrati, il codice è uguale. Basta inserire questo codice per accedere direttamente alla classe di geografia. Ehm c'è anche il link eventualmente per eh, se si accede dal sito sotto invece non è andata avanti era Alessandro ecco qua sotto vabbè Alessandro praticamente sotto al codice dei genitori di accesso per i genitori c'è anche quello che riguarda l'alunno in questo caso è Alessandro appunto o scarica l'app sul telefonino l'app di dojo oppure si connette attraverso il, il computer e mh, accede direttamente alla classe con questo codice qui e, accedendo dentro la classe voi avete visto si può interagire comunicare comunicare con l'insegnante comunicare con gli altri comunicare con i genitori quindi avere una messaggistica sia privata che quel mini blog dove appunto chiunque vuole può inserire commenti, può aggiungere file, può aggiungere foto tutto nella, comunque nella riservatezza della classe perché comunque sarà sempre uno scambio tra il docente cioè l'unico docente, quello che ha creato appunto la, la, la classe, i genitori degli alunni della classe e i bambini stessi io vi invito a provarlo, penso che mi faciliterà moltissimo nel mio lavoro e nella comunicazione, come ho detto renderà superflui tanti gruppi di Whatsapp che a volte creano e generano fraintendimenti e gli alunni non avranno più scuse per dire ho dimenticato i compiti a casa, non ho, sono stata assente, nessuno mi ha mandato la copia, perché noi possiamo anche fare tranquillamente una fotocopia, scannerizzare un documento, inserirlo nel nostro mini blog e l'alunno può scaricarlo tranquillamente o copiarlo sul quaderno ed eseguire i compiti a casa, quindi niente più scuse per assenze per vacanze, sulla neve, per malattie o perché si è dovuti andare da qualche parte con la mamma ormai la tecnologia ci consente di avere sempre tutto a portata di mano eh, io realmente sono entusiasta di questo modo di, di lavorare perché eh, realmente rende tutto molto più semplice e se, a, senza più equivoci, anche nelle, in quello che si dice perché comunque è scriptamanent verba volant Arrivederci a tutto e al prossimo tutorial se troverò qualche altra cosa di interessante da farvi vedere. Baci!